Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro video vi presentiamo un volume dal titolo L'oro e dove lo si trova, diario di un cercatore. L'autore del volume è Luca Calabrese. L'editore è Libri Sandit. Il costo del volume è 14,90 euro. Buona lettura a tutti.